Il castello di Mistret di origine arabo sono stati all'interno di questo castello sono stati rinvenuti dei reperti archeologici, cosa dimostrano? I reperti archeologici rinvenuti al castello che è il punto di riferimento di questa cittadina raccontano una storia diversa da quella che è stata scritta fino a questo momento. In breve mi riferisco ad esempio alle origini fenice, addirittura nemmeno puniche, di questa cittadina che l'archeologia non conferma assolutamente perché non c'è un solo reperto eh, fenicio proveniente da quest'area. Viceversa dall'area del castello che sicuramente fu abitata già a partire dalla notte dei tempi con i siculi. In età preistorica ad esempio ci ha restituito dell'ossidiana sia a nuclei che a lamelle. Andando in avanti nel tempo ci ha restituito delle monete che sono di età ellenistica del III secolo a.C., al momento del passaggio tra i greci e i romani. e Le monete sono importantissime perché hanno l'etnico Amestratinon, che quindi confermano che questa era veramente Amestratus, di cui parla Cicerone, e a mio avviso anche Miotistraton, di cui parla Diodoro e anche altri storici. E andando via nel tempo ancora lucerne e unguentari, quindi oggetti di vita quotidiana, fino ad arrivare a dei mattonacci di epoca bizantina. Ecco queste sono le stratificazioni precedenti all'impianto del castello che come ben diceva lei è di epoca arabo normanna.